A questo punto, se siete d'accordo, passerei un po', abbiamo raccolto diverse domande un po' per tutti i relatori e partirei volentieri con una domanda al professor Montecchio e gliela leggo. Il nostro lockdown, le azioni che stanno limitando i nostri movimenti, porteranno benefici alle piante? Eh beh, credo che li abbiano portati senz'altro. Io ho la fortuna di avere un cane, quindi il mio lockdown l'ho fatto con l'autorizzazione la, eh, la a fare qualche metro in più rispetto agli altri nei dintorni di casa. Eh, erano i famosi 200 metri e, ed era visibilissimo il fatto che in Poche settimane la natura ha cominciato a riprendersi spazi secondo i suoi tempi e le sue dinamiche, bastava vedere quanto belli erano i prati di questo parco e di questo argine non falciati, ricchissimi di piante anche da fiore e in quel momento poi eh, si è fermata una cosa eh, che è molto spesso deplorevole, non sempre ma molto spesso deplorevole, viene fatta a calendario e non perché bisogna che è la potatura. No? Ecco, eh, spero, spero di essere stato sufficientemente elegante usando queste parole, eh, però ricordo che Plinio la chiamava Castrazio ecco. e l'albero non ha bisogno di essere potato, mettiamola così sebbene io faccia il medico degli alberi ogni tanto gli taglio un braccio prima che quel braccio cada in testa a, a, a una babysitter per intendersi, no? però mh, va, va, va, va considerata la gravità dell'operazione prima di procedere a questa operazione. Quindi sicuramente sì, si vedeva sia nel piccolo o su piccola scala che l'albero aveva tutta la forza che si meritava da una primavera, si vedeva eh, sicuramente in tempo reale dalla, dalla, dalla, dalla vegetazione delle piante erbacee che sono quelle più veloci e lo si è visto per, per, per, per settimane, poi tutto un tratto ci siamo, siamo, usciti da questo, si è ripreso e si è cercato di fare la rincorsa contro il tempo perduto, quindi si è sfalciato tutto, non solo le rotatorie, i margini della strada, io sono d'accordissimo, vedo che il sindaco sorride, ma anche tutto il resto che si poteva provare a vedere come andava a finire, no? Io ho scritto anche un paio di amministrazioni, proviamo già che ci siamo, proviamo a lasciarne lì qualche piccola parte per vedere come va a finire, tanto... Non fa male a nessuno qualche, qualche prato fiorito. Eh, c'erano le farfalle, c'erano le api. No? Adesso tutti siamo contrari all'abuso, anch'io per primo, di antiparassitari e disseccanti, anche perché è un effetto deleterio non solo sulle api, ma su un sacco di altri insetti. Eh, però li abbiamo tolto da mangiare semplicemente, li abbiamo tolto da mangiare semplicemente correndo tutti in pochissimi giorni per recuperare il tempo perso, che a volte significa fatturato perso, o incarichi persi, a fare tutto brutalmente a costo di lavorare fino a mezzanotte, togliendo da mangiare agli alberi stessi, togliendo da mangiare a tutta quella micro e macro fauna e flora che vive grazie al fatto, come diceva Morelli, che gli alberi esistono. Quindi quei due mesi abbondanti di lockdown hanno visibilmente dato un segnale forte del fatto che non siamo in ritardo per cercare di cambiare traiettoria che non significa far passi indietro, io continuo a dire non dobbiamo rinunciare all'uso della lavatrici, non dobbiamo rinunciare al televisore per essere più ecocompatibili, dobbiamo fare un passo di lato, eh, trovarci tutti assieme con competenze diverse come quelle di questa sera che è stato piacevolissimo ed è piacevolissimo sentire queste eh, visioni diverse e, eh, e tirar fuori uno e forse ne vengono fuori più di uno modi per un nuovo approccio più, e adesso sì mi permetto di dire sostenibile, eh, eh, verso questo nostro futuro incerto e non dico di farlo per i nostri figli, non dico per farlo, di farlo per i nostri nipoti, lo dico egoisticamente, io voglio farlo per me. Grazie mille. Eh, ora una domanda a Valentina Ivancic. Eh, la confusione di cui lei ha parlato prima, anche la sua personale in quel momento, è stata molto. Eh, ha avuto un momento di grande empatia tra, tra chi ci sta seguendo, nel senso che molti continuano a sperare vivamente che la possano in qualche modo incontrare dal vivo e che si possa superare questa, questo momento esclusivamente virtuale. E la prima domanda è: la medicina terapeutica si sta facendo timidamente anche in Occidente. Esistono già delle realtà concrete in Italia che fanno ricorso a questo tipo di terapie cliniche, parlando soprattutto di giardini terapeutici? Eh, sì, senz'altro, esistono realtà che um, sfruttano um, questo. Um, questa efficacia diciamo di, di coadiuvante nei processi di guarigione um, di, dei giardini del mondo naturale di, e delle attività che si svolgono um, in questo ambiente o um, addirittura più direttamente con l'attività di giardinaggio e di così via. Io um, vi ringrazio dell'empatia per la, la confusione perché quella continua, si vede che io con lo strumento um, Tecnologico devo ancora prendere ehm, confidenza m, per usarlo bene per queste cose sociali. Sì esistono um, queste realtà credo che siano tuttora però um, delle realtà molto uh, legate al, uh, a situazioni uh, locali insomma um, non è un uh, tipo di terapia che è molto diffuso um, anche perché credo che si parte ancora da una, da una prospettiva che non la vede veramente come terapia, insomma nella medicina mainstream diciamo, scusatemi l'anglicismo io li detesto ma in questo momento non, non trovo altre parole, ehm, l'idea del giardino terapeutico, delle terapie, dell orticole e così via eh, è ancora un pochino marginale. Eh, da noi il, il bagno di bosco giapponese, il che in Giappone è una eh, forma di medicina preventiva certificata dal da ministero, insomma te lo prescrive il medico, eh, da noi è relegata alle pagine salute e benessere delle riviste di moda. Eh, sono cose che vengono messe nei programmi delle spa, dei, degli alberghi di lusso di località di montagna. Non ha... Eh, questo è un gran peccato perché eh, c'è una reale eh, efficacia eh, di, queste, di queste pratiche e, e c'è un gran bisogno di rivedere eh, l'approccio terapeutico a tutte le forme di patologia, dalla riabilitazione cardiovascolare alle eh, problematiche di disagio psicologico e disagio sociale, di rivedere tutto quanto veramente in chiave olistica, cioè dell'essere umano nel suo insieme e dell'essere umano in rapporto al, al suo ambiente, l'ambiente naturale eh, tanto per, per cominciare. Insomma siamo nati per, siamo nati, siamo ancora biologicamente eh, degli esseri ancora biologicamente regolati sugli input del mondo naturale. Culturalmente, eh, come diceva Giovanni Morelli, eh, abbiamo fatto un'altra strada che ci ha portato a quella situazione di Central Park assediato da New York, um, ma il nostro organismo ancora um, in, è in risonanza con uh, quello che ci può dare un, un, un giardino, un parco in termini di um, input di tutta, tut, tutte le possibili um, tipologie e natura. Ed è forse per questo che stiamo così bene, perché forse per questo che incide così tanto su come stiamo. Finché questo non lo riconosceremo e non lo riporteremo alla coscienza, questo nuovo approccio, questa eh, traiettoria, appunto, che non è un passo indietro, eh, ma è una modifica della rotta per non andare contro un muro, ehm, non, non, non riusciremo a trovarla. Ecco. Grazie mille. Ora vi propongo, poi vediamo chi vuole intervenire, c'è una domanda un po' filosofica, leopardiana, che dice, ma siamo noi a essere crudeli nei confronti della natura o è la natura che è cattiva con noi? E un'altra, poi vediamo chi, chi vuole intervenire, il verde può diventare un fattore di diseguaglianza sociale tra chi può permetterselo e chi vive in quartieri ricchi o zone ricche e chi invece vive in zone dove non c'è o non è curato? Chi vuole intervenire? Ivancic? Sul verde come disorgulenza sociale, eh, sì, il verde è diventato eh, purtroppo un, uh, un problema eh, anche eh, in quest'ottica quest qui, perché a maggior ragione se sappiamo che alberi, verde e natura sono eh, in qualche modo essenziali per, eh, per, per noi mani per mh, trova, ritrovare un funzionamento armonico su tutti i punti di vista, diventa un problema quanto questo verde sia accessibile. Ora se l'umanità, eh, abbiamo da qualche anno superato quella soglia del più del 50% dell'umanità vive in ambiente urbano e per ambiente urbano non si intende un, una cittadina, un, cittadina eh, così, eh, con quei quartieri eh, giardino mm. perfettamente pianificati con tot verde eccetera, si intendono quelle megalopoli fittissime eh, senza un, un, un albero un filo d'erba allora sì che diventa un problema l'accessibilità, eh, quanto sia disponibile questo verde che è così essenziale per eh, benessere e salute, sviluppo dei bambini e in qualche modo per permettere all'essere umano di raggiungere eh, il suo funzionamento armonico e la sua umanità. E, è un problema che viene studiato eh, abbastanza e che ci dovremmo porre, ci dovremmo porre senz'altro eh, anche perché oltre alla salute individuale, ne, probabilmente ne dipende in buona parte anche eh, se vogliamo quello che potremmo definire salute sociale o comunque armonia, armonia sociale in queste condizioni di, di megalopoli insomma, che purtroppo saranno, eh, sono, sono sempre più diffuse. Ecco. Qualcuno vuole aggiungere qualcosa? Professor Montecchio? Sì, io avrei una eh, risposta categorica su questa questione della disuguaglianza. È sufficiente girare... Io sono un insonne, premesso questo, succede che alle 6 e mezza di mattina non ho più nulla da fare, ho già fatto tutto quello che dovevo fare e quindi prendo la macchina, faccio il giro più lungo possibile per recarmi al lavoro e, e capita di girare dei quartieri quelli più periferici, non poveri ma periferici e c'è una netta distinzione palese mente evidente fra non tanto il verde ma la cura e l'attenzione per il verde di quartiere in quartiere rispetto al fatto che uno sia un quartiere residenziale e l'altro sia il classico purtroppo non mi vado di a dire nomi di località però ci siamo capiti insomma ecco cioè diciamo che dove a livello sociale c'è più c'è meno attenzione da parte dell'amministrazione questo si ripercuote non solo sul verde si ripercuote sulla panchina sul cestino non svuotato sull'autobus che non passa mai e chiaramente anche sulla Gestione del verde che molto spesso basterebbe un po' più di attenzione, forse con la stessa spesa si potrebbe ottenere meglio e rendere più partecipi i cittadini di una uh, feeling di comunità, no? di una, proprio, rendere la comunità più partecipe in questo senso. E già che ho la parola natura cattiva, eh. Eh, noi siamo la specie più, che sta vivendo in modo più innaturale in assoluto. no da quando abbiamo inventato l'agricoltura, l'agricoltura credo che sia il primo esempio di innaturalità di un territorio È necessaria. Voi mi sentite? Perché vedo tutto bloccato. Certo, ah, sentiamo bloccato perfettamente. Tutto. Ok, eh, da quando abbiamo inventato, fortunatamente sia chiaro l'agricoltura, abbiamo cominciato a spianare, deforestare, decidere dove vivere, cioè lungo un fiume, tutto attorno progressivamente in modo centrifugo coltivare quello che ci serviva con, sempre con meno frequenza fino ad avere nel posto più lontano eh, quello che ci poteva servire occasionalmente, ad, ad esempio i, i, i tronchi per fare le travi di casa, no? che una volta che l'hai fatta una volta sei sostanzialmente a posto. E, e quindi la natura è cattiva, la natura non è cattiva, la natura ci fa, eh, ci, se sappiamo leggerla ci fa stare quei piedi per terra, ci sta semplicemente dicendo, comprese queste situazioni pandemiche, eh, queste situazioni pandemiche, epidemiche, eh, possiamo dargli la definizione che vogliamo, ma mh, non voglio rifarmi all'invasione delle locuste, dei Bruce Brothers, però eh, ci sono mille esempi che fanno parte anche del nostro vivere quotidiano, anche proprio per analogie, a volte eh, che fanno sorridere in cui eh, l'uomo vive con le, epidemie con le pandemie da sempre e non sa trarne insegnamento, gli animali diversi dall'uomo lo stesso ma ne traggono insegnamento, questo è proprio diverso perché l'animale si sposta e migra con facilità. Io invece se oggi mi dicessero guarda che c'è meno Covid in, in, che so io, a, a, a Praga, ci penserei prima di trasferirmi a Praga, no? Cioè non siamo più, non abbiamo più, e suppongo anche sia giusto, l'indole del muoversi verso la situazione che ti costa meno fatica per vivere in termini di spazio, di competizione, di risorse economiche e di benessere complessivo. Quindi la natura semplicemente ci sta dando dei segnali, amico mio guarda che forse stai esagerando un pochino. Grazie mille. Ora una, una, qualcuno che ha fatto un'osservazione. Un e dice, sì, vedere un albero tira serena, se poi fai il tecnico del verde non è sempre vero. Questa forse è rivolta più a Giovanni Morelli che... <ride> Al di là di questo, molti ci chiedono delle informazioni sull'iniziativa Un albero per ogni neonato e questa la rivolgo a lei, il sindaco e anche a Giovanni se, o a chi crede di poter dirci qualcosa, che è questa iniziativa, se capisco bene, per cui c'è un registro in cui viene segnato per ogni bambino nato un albero, viene applicata a Campagnola Emilia si applica, eh, scusate ne so davvero poche, quindi mi interessa anche a me sapere come avviene questa cosa, se avviene? Grazie. Eh, Grazie. Sì, allora, la norma, per eh, l'obbligo è so, per i comuni sopra i eh, 15.000 abitanti, noi ne abbiamo, eh, ne abbiamo meno. Eh, aggiungo anche un ulteriore fatto che secondo me, allora, a parte l'obbligo, la legge c'è, eh, di, di norma viene applicata per i comuni per cui è obbligatoria. Negli, siamo in un momento di bassissima natalità anche, quindi se ci basiamo solo sui nuovi nati, e non, otteniamo, non otteniamo dei grandi risultati. Mi permetto di aggiungere un paio di passaggi però, è stato detto prima, piantare tanto forse eh, non è così, eh, non va proprio nella direzione di, eh, che, che tutti quanti noi auspichiamo. Eh, forse bisogna anche rendersi conto che bisogna piantare con intelligenza, eh, individuare bene e con un minimo di razio eh, quello che vogliamo vedere sviluppato, che non vuol dire vedere le singole essenze per singole essenze, ma rendersi conto che andiamo a costruire un ecosistema, un ecosistema è una frase molto forte, però andiamo a, a costruire un ambiente e ogni volta che scegliamo cosa piantare, cosa andare a potare, come è stato detto in precedenza, e l'intervento umano ha de, degli effetti. Quindi... A tutti quanti noi in Emilia Romagna ci piace pensare al filare in mezzo alla nebbia che ci accompagna, eh, ci piace pensare a eh, tutto quello che è il nostro ambiente di una volta, eh, forse va ragionato perché il nostro ambiente di tutti quanti noi ci ricordiamo, se pensiamo anche alla Marcord, eh, a Marcord di Fellini, abbiamo un'idea di questo bellissimo ambiente immerso nella nebbia dove la ehm, L'attività agricola l'ha fatta da padrone, quindi non so se sia la scelta migliore andare a pensare per forza su un master plan quello che è la nostra idea e dire dobbiamo mettere su 30 piante, la brutalizzo in modo molto veloce, eh, ma forse fare un ragionamento un po' più ampio e dire qual è l'ambiente che, che ci aspettiamo tra, o perlomeno non tanto quello che ci aspettiamo, ma quello che vogliamo favorire la rinaturalizzazione di certe zone, evitare l'insediamento urbano ovunque, eh, andare a costruire dove, non si, dove oggi non ci sono qual, qualche piccola isola verde che magari si svilupperà. Anche per adesso, ne approfitto anche per rispondere un attimo a quello che è stato detto prima. Eh, il verde è un, grande, eh, è un grande elemento purtroppo di disuguaglianza in alcune zone, quando abbiamo affrontato il tema del parco urbano, ragionando con l'architetto che ci ha seguito ci diceva in alcuni comuni dobbiamo andare a fare eh, dobbiamo andare a rivedere alcune zone perché le persone senza introdurre dei cliché, eh, le persone sono in ambienti economicamente non eccessivamente fruttuosi per cui non hanno la possibilità di mettersi un climatizzatore fuori casa ecco eh, in epoca lockdown, in epoca pandemia, in questi giorni dove eh, noi siamo fortunati in Emilia Romagna, eh, siamo, in una situazione, siamo fortunati, insomma, siamo in una situazione non così pesante come possono essere in altre regioni, ma il permettersi di poter uscire un attimo con il cane, io non, non ho animali, ma eh, per venire in municipio a attraversare, eh, attraversare un parco, purtroppo no perché abito in piazza, quindi non posso neanche quello, e dietro la piazza, però chi può permettersi di fare due passi mentre va a fare spesa almeno avere l'effetto benefico che c'è eh, nell'attraversare un luogo che è chiaro che deve essere curato e questo è il grande problema che le amministrazioni, oltre al fatto di piantare eh, le piante, eh, stanno affrontando in questo periodo perché oggettivamente questo è un altro grande problema, ma è un film che non vado ad aprire perché sennò diventa lunga L'effetto benefico dell'attraversamento di un'area ce l'abbiamo. Il fatto che durante il lockdown non a tutti fosse permesso è un problema ed è un problema che non viene purtroppo tenuto in considerazione. Giovanni Morelli? Ma io a questo punto interverei sui dolori del tecnico comunale che in qualche modo lamenta allora, dietro c'è una distorsione di fondo per cui eh, la gestione del verde in tutti i suoi aspetti eh, viene percepita come un costo e non come un investimento. E, e il motivo sostanziale è che tutti i vantaggi che ci derivano dal verde non sono facilmente misurabili nella quotidianità. Abbiamo sentito la dottoressa Ivancic che ci ha parlato di benefici di natura psicologica. Io colgo questa mancanza di benessere nel momento in cui qualcuno mi mette in clausura in casa, mi impedisce di uscire e di vivere ciò che mi sembra far parte della mia normalità quotidiana se vado a fare due passi al parco e mi accorgo che quello mi manca nel momento in cui me lo tolgono. Ma sapete esattamente quello che accade con l'ossigeno? L'ossigeno non ci vede, ci viene dagli alberi, lo respiriamo eh, tranquillamente ogni giorno, ci accorgiamo che ci manca l'ossigeno nel momento che ci mettono, in cui ci mettono in un ambiente nel quale l'ossigeno è scarso mentre tutto ciò che apparentemente gli alberi ci tolgono dal segnale wifi al segnale televisivo al sole d'inverno piuttosto che all'ombra d'estate, alle foglie, nelle grondaie, eccetera, è immediato. Quindi noi abbiamo la necessità di soddisfare un bisogno immediato che è quello dell'apparente decoro, uso una parola evidentemente odiosa, per cui le, le, le foglie vengono considerate un elemento in qualche modo di disordine o di, di mancato eh, come dire, di, di, di mancata cura quando invece sono l'elemento che garantisce il rinnovo della fertilità del suolo. Solo che per vedere le foglie e percepire il disordine mi basta uno sguardo distratto per capire che le foglie sono l'elemento che garantisce il rinnovo della fertilità del suolo devo essere preparato anche culturalmente e di conseguenza alla fine se io non ho gli strumenti per cogliere il valore degli alberi per non parlare ovviamente del valore culturale che il sindaco ci ha eh, eh, chiaramente illustrato per quello che riguarda la sua comunità, evidentemente degli alberi io faccio fatica a cogliere i, i, a cogliere i vantaggi. Eh, se incominciassimo a ragionare in termini di, di investimento, cioè l'albero come elemento che garantisce la qualità della vita per noi, come diceva Lucio Montecchio, per le generazioni future implicitamente, Evidentemente tutto cambierebbe e alla fine io immagino sempre questa relazione come una sorta di patto etico nel senso che io non devo andare a ricercare i benefici che gli alberi mi possono dare. Io devo semplicemente mettere l'albero nelle migliori condizioni di vita possibile e automaticamente tutti i vantaggi che mi derivano dall'albero mi cadranno tra le mani senza nessuno sforzo. Mentre quella natura è violata, l'albero capitozzato, l'albero costretto in un aiuola inadeguata, l'albero vissuto come un peso, un albero che non darà nessun vantaggio a coloro che vivono eh, eh, al suo cospetto e di conseguenza ecco quella disparità eh, a cui alludevano gli altri che hanno, eh, che hanno parlato prima. Vorrei però anche fare un'ulteriore riflessione ad integrazione un po' delle cose che sono state dette. Eh, allora, quando si parla di natura o quando si parla di ambiente, dobbiamo fare una distinzione perché quella delle nostre città non è certamente natura libera, no? La natura libera che voi avete visto nella foresta amazzonica che ho, che, che, che ho proiettato in una delle mie slide è una natura che fa paura perché può ucciderti arrivare a sera. Hm? È la natura non controllabile, nella quale io mi devo confrontare con degli strumenti di conoscenza specifici, e dietro ogni albero, o nell'albero stesso, potrebbe eh, nascondersi qualcosa che metterà in discussione la mia sopravvivenza. Ormai gli uomini che si confrontano con quel tipo di vita sono rimasti pochissimi, ammesso che ce ne siano ancora, e certamente noi non abbiamo una memoria esperienziale diretta di quel tipo di relazione con la natura. Noi abbiamo esperienza, però, di un altro tipo di relazione, che è quella agricola, che giustamente evocava. Eh, il professor Montecchio, che però nell'immaginario di tutti noi è la relazione dei nostri padri o dei nostri nonni che vuol dire fatica e vuol dire miseria. Cioè noi in fondo siamo italiani, siamo tutti nipoti di contadini o di marinai, lasciamo stare i marinai che in questo momento non c'entrano, tutti gli altri sono contadini che nei campi hanno sudato e sono spezzati la schiena. Quindi nel momento in cui si tenta di affrancarsi dalla natura selvaggia e dalla natura agricola è un atto legittimo, il problema è che noi abbiamo mancato nel trasformare questa natura che in qualche modo avevamo già modificato nel, da, da migliaia di anni in qualcosa di nuovo altrettanto efficace per rispondere alle nostre esigenze di quotidianità e quindi soprattutto negli ultimi anni abbiamo seguito un'idea di Uh, decoro e dell'albero o dell'elemento vegetale come elemento di arredo urbano che evidentemente è fallimentare perché no, non ha portato oggi ad avere in quel verde un elemento di effettiva qualità che contribuisca in maniera eh, significativa alla vita e quindi ecco che la qualità urbanistica o la qualità residenziale o la qualità nel luogo, luogo di lavoro si lega eh, eh, alla qualità della progettazione del verde, all'uso del verde e alla manutenzione e quindi si crea quella disparità di cui in qualche modo si, si parlava prima. Io resto convinto che tutto questo possa essere superato attraverso l'educazione e per educazione intendo sempre una abitudine alla convivenza. È inaccettabile che oggi noi sentiamo parlare dell'erba alta in un prato come un elemento di ehm, eh, incuria, o delle foglie cadute come un elemento di, eh, come dire, degrado. Cioè, non è così, spendiamo centinaia di migliaia di euro per... Tagliare l'erba, lo diceva Lucio Montecchio prima, o per raccogliere le foglie, tutte azioni che vengono vanificate dal successivo colpo di vento, dalla successiva pioggia e non siamo in grado di investire sugli alberi che invece hanno bisogno di logiche di gestione che sono di carattere eh, decennale per non dire secolare. Quindi è un cambio di cultura quello di cui noi abbiamo bisogno, che è cultura della manutenzione ed è cultura della convivenza. Ecco, secondo me si può lavorare e bisogna lavorare in, assolutamente in questa direzione.